Motog, Ducati, Dovizioso punta Misano. Dopo la vittoria in Malesia lo scorso anno, Andrea Dovizioso sembra essersi sbloccato e dopo aver vinto per la prima volta al Mugello, arriva per la prima volta davanti al pubblico di casa in testa al Mondiale. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si terrà sul Misano World Circuit. Dedicato a Marco Simoncelli, in quel dinisano adriatico, a pochi chilometri dalla sua forlì e dunque il Dovi avrà i suoi supporters al seguito. Il centauro della Ducati è reduce da due vittorie, a Silverstone e al Red Bull Ring, a cui si aggiungono i successi del Mugello e del Montmelò, grazie ai quali Dovizioso è in testa alla classifica mondiale. Quando mancano sei gare alla fine del Mondiale, il pilota di Forlì ha nove punti di vantaggio su Mark Marquez, suo rivale più temibile. Una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato, nemmeno in casa Ducati, dove solo il duro lavoro e la dedizione del team e di Dovizioso hanno reso possibile tutto ciò. Un lavoro che ha permesso alla Ducati di essere competitiva su quasi tutti i circuiti, tra i quali ci potrebbe essere anche il Misano World Circuit, dove in passato la rossa non ha mai brillato particolarmente. I test di fine agosto hanno messo in mostra una Ducati competitiva, capace di tenere il passo di Yamaha e Honda, nel passato la pista di Misano non è stata troppo favorevole alla Ducati, ma un paio di settimane fa abbiamo fatto un test molto positivo su questo circuito e siamo in forma, per cui cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. Infine Dovizioso ha avuto un pensiero per Valentino Rossi, che non sarà in pista a Misano, arrivare a Misano da leader del campionato è fantastico, anche se mi dispiace molto per l'assenza di Rossi perché sarebbe stato bello poter combattere anche con lui.